Gabriel Garco raggiunge Dua del Vesco in Irlanda, così scacciano le voci di crisi. Gabriel Garco e la fidanzata Dua del Vesco hanno scelto la strada più veloce per smentire le voci di una crisi di coppia in corso. Hanno utilizzato i social network per postare sui social le foto della loro vacanza in Irlanda, località in cui Gabriele ha raggiunto la fidanzata per trascorrere insieme a lei qualche settimana di riposo. Contravvenendo alla regola generale che si sono autoimposti di non postare foto di coppia sui rispettivi profili Instagram, Adwa e Gabriele si sono lasciati scattare qualche foto ricordo per poi condividerla insieme ai fan e scacciare così gossip legati alla presunta fine della loro storia d'amore. Finalmente sei arrivato. Scrive la del nella didascalia della prima foto in cui compare insieme al fidanzato ritrovato, sorridendo di fronte a chi riteneva, probabilmente a torto, che il loro sodalizio privato avesse raggiunto il termine. Le vacanze con Gabriele Rossi. A spingerli a uscire allo scoperto sui social potrebbero essere state anche le foto scattate a Gabriele in compagnia di Gabriele Rossi. I due erano stati fotografati in vacanza insieme negli stessi giorni in cui Adwa era volata a Dublino da sola, cosa che aveva a scattare il fan della coppia sugli attenti, preoccupati dal fatto che la loro storia potesse essere finita in silenzio. Così non è e lo dimostrano gli ultimi scatti condivisi da Adwa in cui compare sorridente e felice insieme al suo compagno, proprio come una fidanzata comune. Adua e Gabriel si stanno concedendo un lungo tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell'Irlanda, prima di tornare in Italia e rimettersi al lavoro sul set delle prossime fiction che li rivedranno tornato protagonisti del piccolo schermo.